I sottotitoli SRT dei video di YouTube possono essere scaricati utilizzando un programmino come YouTube SRT Downloader prendendo l'indirizzo facendo cercare il file e quindi scaricandolo